eccoci, ciao a tutti e iniziamo questa nuova serata vi chiedo di, di avere il bastone lì con voi e niente, partiamo ci alziamo in piedi Mettiamo il bastone davanti a noi e iniziamo a fare dei respiri belli profondi. Prendiamo proprio aria e la ributtiamo fuori dalla bocca. Prende aria. E butto fuori. Riempio bene il petto, i polmoni, la pancia. E inizio piano piano a ruotare la testa verso destra. Prendo aria. Vado là indietro. Vado verso sinistra. Prendo aria. Ognuno con il proprio ritmo. Piano piano mi fermo al centro con la testa e cambio rotazione. Prendo aria e ruoto verso sinistra vado indietro verso destra, torno in avanti, prendo aria e piano piano inizio a sentire il collegamento tra i miei movimenti e il respiro. Ruoto, prendo aria, e butto fuori. Posso sia tenere gli occhi aperti, che gli occhi chiusi. provato bene, mi fermo al centro e inizio a muovere la testa prima, prendo aria, vado in avanti, butto fuori, torno al centro, prendo aria, vado indietro butto fuori e comincio a sentire anche i limiti dei miei movimenti fino a dove posso arrivare Se posso andare oltre o mi devo fermare? E sento che ad ogni respiro e ad ogni movimento lascio andare. Mi fermo al centro, prendo aria e vado verso destra. Butto fuori, prendo aria, vado verso sinistra, butto fuori, prendo aria. Se tengo gli occhi aperti. Cerco sempre di guardare un punto fisso davanti a me. Mi fermo al centro. Butto fuori. Ora prendo. Il braccio destro e lo lascio scivolare lungo il fianco lascio andare un po le tensioni accumulate prendo aria inizio a fare una rotazione in avanti vado indietro butto fuori prendo aria Vado sempre in avanti e immagino di disegnare dei cerchi. Vado bene in avanti, vado bene su, indietro. Cercando sempre di mantenere una posizione corretta, le spalle sempre aperte, il bastone avanti a me. piano piano fermo il braccio lungo il fianco, lascio andare, prendo aria e cambio rotazione, vado indietro, vado bene su, butto fuori, piano piano sento che i pensieri rallentano e la percezione del mio corpo cambia sento l'energia che scorre sento magari più calore braccio e cambio, mano destra sul bastone, mano sinistra lungo il fianco, mantengo sempre una posizione corretta, prendo aria, Vado in avanti, dove ne in su, indietro, butto fuori, E cerco sempre di mantenere una presenza tra me e il mio corpo. Con la respirazione, i movimenti, con lo sguardo sempre avanti. fermo il braccio lungo il fianco e cambio rotazione, prendo aria, vado bene indietro, torno in avanti. Ancora uno, lascia andare un po' di tensioni lungo le braccia, lungo le spalle, muovo un po' le gambe, non rimangano rigide. piano piano prendo il bastone lo porto su apertura delle spalle appoggio dietro appoggio dietro le spalle con le gambe divaricate prendo aria e piano piano ruoto verso destra con calma e sento fino a dove posso arrivare, il bacino rimane fermo, torno al centro, prendo aria, butto fuori e ruoto verso sinistra, cercando sempre di guardare in avanti, la testa non va dietro al movimento. Ando, ando fuori non supero il limite ascolto il corpo fino a dove posso spingere prendo aria punto fuori, torno al centro, prendo, ci sarà sempre una parte dove mi muovo meglio e una parte invece che è sempre un po' più rigida. Torno al centro, prendo il bastone, lo porto appoggiato al bacino, sempre con l'apertura delle spalle, non troppo aperto, né troppo chiuso, la mia apertura delle spalle, dove ci sto bene, prendo aria, lo porto Avanti a me, tengo, tengo dritto, non supero le spalle, ma avanti il petto. E quando sento che le braccia diventano pesanti, le spalle pesanti, butto fuori, lascio andare. Quindi prendo aria, il bastone lo porto avanti il petto, Tengo, tengo, tengo, e quando sento che è pesante, lascio andare, mi ascolto, prendo aria, il bastone lo porto avanti a me, tengo. e butto fuori, ognuno con il proprio ritmo, prendo aria, il bastone viene su, tengo, tengo, tengo, e quando sento che le braccia, le mani sono pesanti, lascio andare. Lascio andare. Cambiamo movimento adesso il bastone prendo aria, lo porto avanti il petto. Butto fuori, e mentre butto fuori, spingo verso l'alto con il bastone sopra la testa noi in avanti nemmeno indietro, sopra la testa, trovo il mio equilibrio tra le mie gambe e le mie braccia. Poi torno giù, prendo aria, porto il bastone avanti il petto, mentre vado su butto fuori, spingo, Spingo verso l'alto e torno giù. Sento che la schiena si stira. Prendo aria, lo porto avanti il petto. Spingo verso l'alto. Senza forzare. E piano piano torno giù. Prendo aria. Spingo. e torno giù. Prendo aria. Spingo, sono su e se sento che ce la faccio vado piano piano verso destra. Torno al centro, arrivato giù, prendo aria, porto il petto, butto fuori piano piano, vado su, e se sento che posso fare, vado verso sinistra, piano, Ritorno al centro, vado giù, prendo aria, piano piano butto fuori, e vado verso destra. Torno al centro. Prendo aria, piano piano butto fuori, arrivo sopra la testa e vado dall'altra parte. Non piego le braccia, ma le braccia sono sempre belle stese. Piano piano mi porto il bastone avanti a me, sento se devo sciogliere un po' le spalle, il collo, la testa. Piano piano porto l'attenzione al bacino, il bastone avanti a me, il petto è sempre aperto, prendo aria. Inizio a ruotare, ruoto verso destra, vado bene indietro, vado verso sinistra, torno in avanti e cerco di fare delle rotazioni, possono essere piccole. un po' più grandi, ognuno ascolta cosa è meglio per lui, continua a mantenere il contatto con il respiro. Ruoto bene. Mi fermo al centro e cambio rotazione. Inizio a ruotare verso sinistra. Ando indietro e faccio delle rotazioni, magari lente o un po' più veloce. Mantengo sempre il contatto con il respiro. Non mi scordo mai di respirare. L'aria è il ponte che ci serve per entrare dentro di noi. Facciamo l'ultimo. Mi fermo. Lascio andare un po' le tensioni ora dalle gambe. Sento che piano piano le tensioni scivolano a terra. Dalla testa alle spalle, lascio andare. Porto attenzione al il mio piede destro vado sulla punta e ruoto verso destra appoggio il tallone vengo verso l'interno torno in avanti Ruoto bene il ginocchio, la caviglia, sento che il piede poggia sulla punta. guardo sempre avanti mi fermo e cambio rotazione mi vado sulla punta e stavolta vado verso l'interno Poggio il tallone, vado verso l'esterno, vado verso l'interno. Immagino di disegnare sempre dei cerchi con il ginocchio. Ora uno, fermo, lascio andare un po' di tensioni e cambiamo piede, vado sulla punta e ruoto verso l'esterno, torno indietro, vado verso l'interno. Prendo aria. Cerco sempre di guardare avanti. Prendo aria. Mi fermo e cambio in rotazione, vado in avanti sulla punta, ruoto verso l'interno vado verso l'esterno e il mio corpo va dietro al movimento, non rimane rigido ma lo asseconda, seconda il movimento, tenendo sempre le spalle aperte, guardando avanti. piano mi fermo, ascolto il mio corpo se deve essere sciolto, mi giro un po' il collo, sciolgo le spalle, le gambe, il bacino. Piano piano poso il bastone e trovo una posizione, ho sdraiato, Faccio qualche bel respiro profondo e ascolto se il mio corpo è in una posizione corretta. Sento se devo distendere le gambe, cambiare posizione, prendere un cuscino. Inizio a mettere a proprio agio il mio corpo. a fare ad ascoltare il mio respiro e sento che ad ogni respiro lascio andare i pensieri e le mie domande che respiro lascio andare i pensieri. Ogni volta che respiro lascio andare le tensioni. davanti a me un bellissimo prato verde dove mi prendo e mi ci sdraio sopra Sento l'erba che mi accarezza. Mi apparezza il collo. Mi accarezza la testa. Sento che l'erba, profumata, verde... si prende cura di me e insieme al vento che muove i fili d'erba e sento accarezzare i capelli viso senta accarezzare le spalle le braccia le mani L'erma mi accarezza i palmi delle mani, i polsi, e il vento la muove. Accarezza tutto lungo la schiena. Senta accarezzare il bacino. polpaci, i piedi, le caviglie, quest'erba profumata. Mi accarezza tutto il mio corpo, dalla testa ai piedi. Mi sento accarezzare diventando un tutt'uno con l'erba, come se diventassi un filamento d'erba. Ben saldo al terreno, Accarezzato dall'aria. Sento che l'aria mi accarezza. all'aria, lasciando andare tutto quello che non mi serve, lasciando andare tutto quello che è in più Settendomi questo filamento d'erba accarezzato dall'aria leggero flessibile ma ben saldo terreno Mi sento più flessibile, più leggero, con meno pensieri, meno domande. Inizia a sentire il mio cuore che batte, inizia a sentire lo spazio dentro di me, quella leggerezza. dentro di me, nel corpo e nell'energia. Inizia a sentire spazio E in questa leggerezza, in questo spazio dentro di me, provo a chiedermi, a farmi una domanda. Cos'è che mi porta leggerezza? Di cosa ho bisogno per essere leggero? E prova a ascoltare. Ho bisogno per essere leggero. Cosa mi porta leggerezza? Piano riascolto il mio battito del cuore. Ascolto l'aria che mi accarezza. da erba filamento d'erba chiaro piano, piano rinizio a tornare nel mio corpo sapendo che l'aria, il profumo dell'erba, mi porta leggerezza. piano inizio a muovere le mani, inizio a muovere la testa inizio piano piano a riprendere il controllo del mio corpo. e tornare nella mia stanza. Tornare nel qui e ora. con calma, riaccendo la luce, adesso stoppo la registrazione e chi volesse magari lasciarmi un commento faccia pure. Parlo io.